Chiudiamo con oggi la terza tornata di audizione della Commissione Vigilanza, ringrazio il Presidente Pietro Smarciassi per essere stato oh, molto puntuale nell'organizzazione organizzazione delle audizioni, tutti i consiglieri regionali riuniti in commissione e soprattutto gli auditi. Eh, avevamo avuto certezza purtroppo che eh, la riorganizzazione dei servizi agli studenti fuori sede poteva incontrare eh, delle difficoltà perché il rialloggiamento dalla situazione attuale che è presso la caserma Campomizzi in una realtà come quella dell'Ater era lodevole, ma ancora imbrigliate in difficoltà mh, che eh, potessero in qualche modo mantenere eh, dignità alla qualità del servizio agli studenti fuori sede. Con tutta una serie di audizioni, per ultimo, ma non eh, in ordine di importanza, quella del Direttore Generale della Regione Abruzzo, abbiamo in qualche modo preso atto che c'è l'esigenza di un uh, percorso condiviso e devo dire che la uh, Commissione è stata una Commissione, assolutamente non politicizzata, dedita a un aiuto, a un conforto, a un complemento di azione per portare a termine un lavoro transitorio che in attesa della ricostruzione della casa della studente, che ormai eh, latita da molti anni nella città capoluogo della università regionale, eh, c'è l'esigenza per l'appunto di poter trovare ancora uh, la permanenza in Campolizzi. Mm, uh, vediamo per quanto tempo sarà uh, possibile far questo, c'è l'esigenza di interloquire con il demanio uh, militare, uh, devo dire che c'è stata disponibilità da parte della maggioranza sia da parte dell'assessore Guaresimale, che è da parte del eh, presidente ehm, di riferimento diciamo così, della forza più importante di governo Massimo eh, Verrecchia e dobbiamo cercare di uscirne nel più breve tempo possibile, perché ci sono due obiettivi da raggiungere prima di riorganizzarci, eh, dobbiamo capire quanto tempo ci vuole per la ricostruzione e dobbiamo capire se siamo nelle condizioni di dare un giusto servizio agli studenti. Questo lo faremo solamente se ad oggi non andiamo a smantellare una struttura che comunque si regge, che è in prossimità del centro e che ha servizi anche aggiuntivi e un altro obiettivo importante è mantenere la forza lavoro che finora è stata impegnata dentro quella struttura.